Come, Come state Zerbini? Come state Parma? Buon, <ride> qua davanti la gente è potente là di dietro ci stiamo pure ragazzi via, via. Denuncia nel party, yeah. ma vogliamo contatto. un zazzano quando parte o quando parte. Questione di circostanze di intrattenimento. Quando vengo sindaco, buono buono, non so contente. Se ti piace qua e denuncia nel party, questo è il no fang, qua per ragazze e per ragazzi. Per tutto quanto per chi c'ha a non mannezza. Quando parte per stupore, per parte a magnet. Tu dialetto da di sapone, l'educazione da mamma che mi porti in ogni dove sempre di città e città. C'è cioè, stima qua per no fang, per Alanzu bar. Originale sindaco, e sin che è fan. Rappar con underground, con de grass quando parte e senti un che in emozione forse se vuoi lasciare a fianco a te originale dimmi se ti piace bomba a me c'è stima qua dentro perché ancora non è zente se capito qua non ho che porta una potenza costi rap noi mi schilla originale quando non ho che porta la scintilla perché cresci da pelle, in da carne sono no fang e qua sotto come stanno. non mi sento ancora forse mi ha sticito ma continuo a zanzare per quanto ne sto un beat poi torna qua se ho fatti io stesso Sembra schietto a motoretti e porto qua sto rap e' fatta cosa che mi originale con questa azione che mi ha fatto sentire, ma è un'altra cosa e ma è un'altra cosa che mi ha fatto sentire, ma è un'altra cosa che mi ha fatto sentire, ma con sti cosa che mi ma rap un'altra cosa mentre parla da sti scema puntiamo a fatta magia di parole che loro d'amore stanno a da piazza e vi ne mette ne conto molto e senza nostalgie oh! adesso mi riassumo come chi è la banda si canta e può parlare con me da sentarli nere nere si, sì. vorrei essere da friccia n'è Non casa ma ne è qui non parliamo più di poco non sto a fare cortesia tu tutto tu mi chiede scritto che questa poesia mentre parla da sti scema puntiamo a fatta magia di parole che loro d'amore stanno Non ho un motivo per vivere rimasta yeah. prima, ma vine vecina da tiri e porto lo stile, sa tive cattive, che cattive de tris. ma quando ci arrivo tu maga, pensi vuoi sturare per la crisi, non fang! La tua frequency, mon Tu hai tu mani in giro e pizza e caccia sane. I fatti come sane. Sottant'anni che a che a ingastramme slang, che in rama, mochi in ti t'ingantamme e sonne scaffa la vandamme. ma che ve puoi vender, alto livello. Mica di soldi, di intelligente. Non fa pregiata che viene per chiedere una cima premiere. Tipo che venga da pelle, tipo col cibo da terra. Tipo che ti disturrimo, come una cima che viene trattata da dentro Sang, spara da l'impianto, ma stanca suona campana, tampone che damma, fuga da bambola, mi giocca scante, scende, viene a scena, suona, parla contro tempo, parla mentre, cazzo, stringa, pompa, tiba, eccetera, cazzo, vento, non c'è letter, prima ma stimo, questo da stender, bene, senza la niente, tappa, non fa più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più la niente, c'è più e tu non chiudiamo la bella scontri ma yeah. si parte E tu non ti la pagine che ha fatto un grip Non fa che le la piccina Non fa episodio ma neanche mi spiace E a parte a ca che me ne bocca a parte ca Non fai che c'è troppo poca E ca E quello che dice a non mi blocchi provo forza boom Luminio sotto shock a parte ca <sessizia> Stamuse <sessizia> che in pratica a me ne bocca a parte ca Non fai che c'è nel stile troppo poca E a parte a ca E quello che dice a non mi blocchi Cura da paura, tortura, trattura, trattura, crisi come a scusa, da lui, Chiuse tra quattro mura, calzo la pancina su, l'essana magia, manca pizza, la cultura, matura re che non parla, non c'è, o meglio preferisco, ma sempre o ma non c'è Cogliamati malta, parte robata e t'attacca, guarda già in una tutta stacca Rimari e l'indipacca, saccia quel teca, tu so, la musula è tutta Mette cartone, che te basta, mette che mette, che imbrata, che non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 My goal. We will